Oh buongiorno, buongiorno, eh, sempre nel quadro del lavoro che, che sto cercando di fare con voi per um, avvicinarvi alla politica, cioè a come funzionano le cose che è un po' diverso da a ah, politica, cioè come diciamo il potere desidera che voi crediate che le cose funzionano, eh, vorrei attirare la vostra attenzione sulla seduta odierna. Ci siamo tutti eh, preoccupati per la vicenda del MES e nel corso della, del dibattito, che esiste perché esiste questa opposizione, potrei dire questa opposizione più o meno, insomma, Esiste la Lega che ha preso una posizione molto risoluta, perché va anche capito che senza la Lega eh, io, Claudio, tanti altri, lo stesso Matteo, senza la Lega avremmo tranquillamente potuto abbaiare alla luna, ma non sarebbe diventato un fatto politico quello che abbiamo fatto. Nel corso di questo dibattito è emerso più volte il tema del ah ma ci sarà un passaggio parlamentare, benissimo. E io a varie riprese ho cercato di eh, spiegarvi che il passaggio parlamentare per carità può anche essere importante sotto certi profili. Ma nel contesto speciale particolare della ratifica, il passaggio parlamentare è tutto sommato una formalità per il banale motivo che nel momento in cui si votasse contro la ratifica di qualche cosa si sfiducerebbe il governo che quel qualcosa lo ha contrattato con altri governi. E quindi fondamentalmente il, il, il, il, il voto sulla ratifica e, e, e i dibattiti sulle ratifiche non appassionano mai molto. Uh, forse la ratifica del MES fu una delle poche ratifiche accompagnate da un dibattito interessante nel 2012. Perché ve ne parlo oggi? Perché oggi, se non sbaglio, ratifichiamo nove trattati internazionali. Allora, se volete capire perché tutto il vostro pathos riguardo all'esistenza o non esistenza di un passaggio parlamentare, era mal posto, io vi perdono perché se uno le cose non le sa, eh, non, non le sa e non è colpa sua se non le sa, però adesso date un'occhiata alla seduta di oggi in cui vengono ratificati dei trattati e, e traete le vostre conclusioni, d'accordo? Si voterà a maggioranza, vi ricordo che il fatto che la minoranza non possa impedire alla maggioranza di governare eh, è una cosa piuttosto utile e che ci servirà quando al governo saremo noi e, eh, e vi ricordo per l'ennesima volta che quello che voi vedete in aula è una punta, la punta di un iceberg che non è sempre fatto di ghiaccio ma comunque se si vede alla superficie deve essere fatto di una qualche sostanza comunque galleggiante, non so, polistirolo e, e che però voi non vedete tutto il resto che purtroppo è, è diciamo così, la parte più importante, quindi il tema del, del, dell'eventuale accesso al MES che non c'è stato non è tanto il voto in aula per l'accesso al MES che non era previsto e che si sarebbe svolto come si svolgeranno fra un po' in aula le ratifiche, cioè la maggioranza voterà, e bon. ma è tutto quello che non avete eh, visto, per esempio, forse non avete visto, non avete notato il dettaglio, facendo il lavoro dell'opposizione, il Presidente Borghi ha trovato nel decreto rilancio il fatto che la spesa sanitaria extra prevista dagli interventi del rilancio ammonta a 1,7 miliardi. 1,7 miliardi equivale a... a, a a una percentuale relativamente irrisoria, a una cifra dei 36 miliardi del MES che a quanto pare erano assolutamente indispensabili. Quindi questo significa una cosa banale, che eh, quei miliardi sarebbero stati spesi se fossero stati chiesti tutti per cose diverse da quelli per cui noi ci eravamo impegnati a spenderli, cioè per spesa sanitaria, perché se per il governo per rilanciare l'economia e rilanciare il settore sanitario ne bastano 1,7, è chiaro che gli altri eh, 34,3 sarebbero stati destinati ad altro e quindi avremmo avuto in automaticamente la troica in casa perché non avremmo tenuto fede all'impegno di fare solo spesa sanitaria. Eh, è tanto, è poco, è importante, è poi, secondo me è importante, è importante mettere agli atti questo. Se non fosse importante noi, ma anche tanti altri commentatori del dibattito, non andremmo oggi a consultare gli atti parlamentari di otto anni fa. Lasciate perdere il fatto che qualcuno li consulta per dire delle scemenze, ma il fatto che delle cose siano agli atti è importante ed è un dato di fatto che se il governo alla fine si è deciso a fare quello che eh, chiedevamo, cioè un'emissione di, eh, di, di BTP Italia, eh, dopo avere per tutto il primo trimestre eh, dell'anno eh, e suppongo anche ad aprile detenuto il record di emissioni nette negative di titoli di Stato, beh, questo temiamo che sia successo perché l'opposizione ha fatto un buon lavoro e lo ha fatto naturalmente mettendo la maggioranza di fronte alle sue contraddizioni, la maggioranza ha delle contraddizioni perché è fatta da un partito, il PD che ha disperatamente bisogno di una unione esterna che una volta era sovietica e adesso è europea per sopravvivere a se stesso, per diciamo, acquistare potere e per fare opposizione o anche per governare, ma loro già pensano a quando non saranno più al potere e da Bruxelles con, controllando i funzionari eh, italiani in commissione, controllando potranno, diciamo così, attivare contro di noi il noto balletto dello spread, tutte le cose che sapete. E da un altro partito i 5 Stelle, che sono diciamo, la stampella del PD, ma che nel loro discorso pubblico si sono dichiarati fortemente critici verso l'Europa. È chiaro quindi che ogni volta che l'Europa c'è di mezzo, per noi è indispensabile andare a mettere il dito nella piaga di questa contraddizione ed è assolutamente chiaro che se non ci fossimo riusciti, mettendola in evidenza, loro sarebbero andati dritti. Attenzione, non sto dicendo che è merito nostro se il governo non ha chiesto i fondi del MES. Eh no, il merito è, tra virgolette, del governo, cioè dei 5 Stelle. Ma i 5 Stelle perché si sono mossi rischiando la cosa a cui più tengono, cioè la loro attuale eh, carica eh, parlamentare? Si sono mossi perché dopo che noi avevamo parlato, se non lo avessero fatto avrebbero perso la faccia. È, è tutto molto semplice, cioè la politica, la politica funziona così, altrimenti se siete così bravi ecco sta partendo. Non so se sentite, presiede Calderoli e come all'inizio di ogni seduta si chiede al senatore segretario di leggere il verbale della seduta precedente. e il segretario di turno oggi è il senatore Giro. Allora adesso ci saranno le votazioni delle ratifiche che saranno precedute dalla relazione in cui il relatore che, che normalmente per le ratifiche è della Commissione terza, cioè della Commissione esteri, sarebbe stato così anche per il MES, perché in quanto trattato internazionale, anche se tratta di finanza, la relazione la, relazione la fa un collega della terza, sarà fatta la relazione, poi ci saranno verosimilmente, non ci sarà discussione generale perché dovendone fare nove di ratifiche la discussione generale non si fa e ci saranno limitate dichiarazioni di voto, suppongo, anche perché lì se le dichiarazioni di voto le fai una per gruppo, sono sette gruppi per dieci minuti e hai 70 per 9, eh, ciao, eh, si arriva a domani perché il tempo poi ovviamente si, si, si, si esaurisce. Quindi io adesso... Vi, vi lascio e vado in tribuna, oggi credo di essere in tribuna perché come sapete in aula siamo ancora distanziati, c'è ancora il distanziamento sociale. Eh, ma nel pomeriggio interverrò, eh, interverrò sul decreto scuola, quello sa, lo farò per fare qualcos'altro, d'accordo? mentre per fare qualcosa farò una cosa che non vi dico perché deve essere una sorpresa, e quindi oggi avrò fatto contenti almeno due categorie di persone, quelle che vogliono che facciamo qualcosa e quelle che vogliono che facciamo qualcos'altro. Naturalmente tutte e due saranno scontente perché quelle che vogliono che facciamo qualcosa probabilmente non vorrebbero che facessimo qualcos'altro e quelle che vogliono che facciamo qualcos'altro certamente non vogliono che facciamo qualcosa. Però, diciamo così, eh, abbiamo avuto il PC. Abbiamo avuto il PLI, abbiamo avuto il PSI, abbiamo avuto Beh, insomma tanti partiti. Perché non il PQI? Partito qualcosa italiano. Amici, la democrazia ha diciamo, questo di buono, che è contendibile. Quindi i fautori del qualcosa sono pregati di organizzarsi, i loro ideologi sono su Twitter e il Parlamento li aspetta.